Eccoci a un nuovo video del corso di working, oggi voglio andare a vedere gli stessi argomenti visti precedentemente trasposti, diciamo così, sul 251 minore, altra cadenza fondamentale, quindi va conosciuta come le eh, nostre tasche, eh, strausata appunto nel jazz e non solo. Quindi cosa cambia? Tutto, eh, le scale di, da cui sono derivati gli accordi sono altre, quindi trovate tutti gli argomenti. Eh, un piccolo riassunto di questo corso, oppure nel mio corso di armonia completo per bassisti. Eh, detto questo, oggi sono buono, andiamo in do minore, così ogni tanto, eh, se non mi dite sempre, faccio un tutorial in tonalità eh, difficili, tra virgolette. Eh, oggi andiamo in do minore, quindi abbiamo sul secondo grado accordo semi-diminuito, quindi Passettino avanti in un nuovo accordo che è composto dalla tonica Re, terzo minore Fa, quinta bemolle, La bemolle, settima minore Do. L'accordo costruito sul quinto può essere eh, estremamente modificato su due, cinque, uno minore. Si può trovare semplicemente eh, un accordo di settima, in questo caso Sol, settima, ma si può trovare anche alterato quindi. Eh, ad esempio con la nona bemolle, eh, con la tredicesima bemolle eccetera eccetera. Eh, stiamo sul semplice oggi, eh, quindi eh, Re sed diminuito, Sol settima, Do minore, o Do minore settima, anche qui si può trovare in, in mille varianti, Do minore sesta, Do minore Major 7 Do minore 7 Vedremo più avanti tutte le varie eh, occasioni, le varie possibilità. Quindi dobbiamo sentire la base, quindi cambia totalmente il colore armonico del, della cadenza e cambierà ovviamente anche il nostro modo di suonare. Innanzitutto non siamo più in maggiore, siamo in minore, anche se non stiamo improvvisando, non stiamo costruendo delle linee di accompagnamento è discorso di mele tenendo sempre a mente andiamo a sentire la base siamo sempre su tempi molto lenti Re, Sol, settimo Do, minore. andiamo tonica pinza minore mettiamoci in questo caso o la settima no, o maggiore piacere quindi mi riferisco a questo settima no, maggiore fare ancora un'aggiuntina un piccolo passetto avanti aggiungiamo anche la nona quindi sul re posso suonare la, la nona bemolle la nona minore quindi seconda minore in questo caso mi bemolle per dare un, un colore particolare all'accompagnamento sul Solo settima, stessa cosa, quindi nona bemolle, non seconda minore, seconda bemolle o nona minore, chiamatela come volete, e sul do minore e re, quindi la nona maggiore. Proviamo.